Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, in questo video un po' diverso perché me l'avete chiesto tante volte di vedere com'è il mio studio, qual è l'attrezzatura, le cose che ho qui eccetera eccetera e quindi ho pensato di far finalmente, visto che siamo arrivati a un punto in cui lo studio è mm, bello ultimato, insomma sostanzialmente non è che mancano tantissime cose ho fatto un video in cui vi faccio vedere lo studio com'è con tutte le attrezzature che utilizzo Ovviamente vi ricordo che tutte le cose che utilizzo Potete trovare il link qui in descrizione Durante il video vi dico anche se le cose che avevo già recensito Confermo o meno dopo tanto tempo Quello che vi avevo detto nei video Alcune cose sì, alcune cose no Comunque vi lascio al video, spero che vi piaccia E come al solito vi saluto adesso perché alla fine del video non mi rivedrete Ciao Innanzitutto partiamo dalla postazione di guida È una Next Level FGT Cercherò di muovere la telecamera il meno possibile Ragazzi, ma io del lavoro non è che faccio il cameraman Quindi sarà molto complicato Vi dicevo, è una Next Level FGT, sono molto contento di questa postazione. So anche eh, brand ambassador The Next Level Racing, quindi assolutamente. Prodotti di altissimo livello, come sapete, vi dico sempre quello che penso, a prescindere dal fatto che le cose me le regalino o meno, Sta postazione è veramente fantastica, molto molto rigida, come esce di serie, ha la possibilità di essere personalizzata in tantissimi modi, trovate il video qui sul canale, quindi assolutamente ve la consiglio. Il sedile però è il Next Level ERS1, questo qui è un'aggiunta, l'ho montato sopra la postazione, devo dire che anche qui sono stati molto molto gentili a inviarmelo, è fantastico, un bel upgrade rispetto rispetto a quello della postazione base però costa parecchio costa me pare 400 euro li vale però effettivamente è una bella cifra non so se li spenderei nel senso che il prodotto li pare vale assolutamente è super comodo però forse riuscite a trovare se volete fare un upgrade di questo genere certo magari qualcosa di meno ergonomico di meno sportivo, anche qualcosa a meno magari prendendo qualcosa delle macchine reali dalle macchine reali uno sfascia che insomma sedili di questo tipo però vi devo dire che è veramente super super comodo c ho fatto delle sessioni molto lunghe quindi se il budget che avete vi permette di prenderlo io ve lo consiglio però costa parecchio effettivamente l'unico difetto che c'ha è che mi è saltata sta copertura da quando ce l'ho qui c'è un pezzo di plastica infatti dall'altra parte se vede ve lo faccio vedere questo qui eh, mi è saltato però in generale è un sedile veramente fantastico quindi postazione smarcata per quanto riguarda il volante come sapete anche qui <ride> sono brand ambassador di Magic. questo mi fa molto molto piacere perché sono prodotti di altissimo livello ed eccolo qui il mio sit magic alfa mini con la corona Sim Magic fx eh, di questo volante uscirà a breve la recensione ho fatto già l'unboxing che trovate qui sul canale per ora vi posso dire solamente in breve che è spettacolare però di questo vi voglio parlare nello specifico nella recensione recensione che ho già fatto anche per la pedaliera angasa qui nella nella configurazione formula è spettacolare questa pedaliera ragazzi ve la consiglio assolutamente se venite da una pedaliera commerciale e di quelle a potenziometri o comunque di quelle non a cella di carico ve la consiglio assolutamente costicchia però non, non c'è un prezzo altissimo nel senso che per le pedaliere a cella di carico comunque sia c'ha un prezzo medio ma è veramente tanta tanta roba per quanto riguarda il cambio ad H abbiamo quello banale del G29 questo me l'ho comprato io <ride> molto figo devo essere sincero costa poco e il cambio di attacca un... ti dà un piacere alla guida devo essere sincero non me lo immaginavo l'ingegner Mazza me lo dice spesso io non gli avevo dato più di tanta importanza a questo accessorio da quando ce l'ho mi metto proprio lì alla guida su assetto corsa e mi dà molta molta soddisfazione ce ne so ovviamente di migliori ho preso questo perché in questo momento ancora no ma a breve dovrebbe essere compatibile per andare direttamente dentro al CAN bus del Sim Magic quindi venire riconosciuto da lì per il momento ancora non è così però eh, ci stanno lavorando i ragazzi di Sim Magic, quindi assolutamente potrebbe essere un vantaggio non utilizzare un'altra USB. Comunque, devo dire che non è male, eh. sinceramente. Pensavo molto peggio visto che ho pagato, mi pare, 23 euro usato. Una cosa del genere. Poi ci abbiamo vabbè, la button box, quella lì me la soffetta fatta da solo. Trovate il progetto qui sul canale. Ci dovrebbero stare anche i file per realizzarla. Realizzata con un Samsung Galaxy S1 e una piccola tastierino numerico mentre per quanto riguarda il microfono questo qui è un Fifine trovate di questo qui la recensione la trovate su Instagram ragazzi eh. comunque di tutto quello che vi sto facendo vedere trovate i link nella descrizione di ogni video qui sul canale YouTube se volete andarlo a vedere sul loro sito se volete comprarvelo eccetera eccetera Sto microfono è una figata è un microfono USB ha una potenza e una pulizia veramente fantastiche non, non me lo sarei immaginato io devo ringraziare Fifine pure questo me l'hanno regalato sono stati gentilissimi tra parentesi fine, mi ha regalato anche questa webcam Si vede molto bene, è quella che ultimamente inquadra il volante Perché nelle inquadrature del volante prima ce n'era un'altra che faceva veramente schifo Da quando ho messo questa da due o tre video La qualità dell'inquadratura sul volante è veramente top Diciamo, si è migliorata parecchio Quindi assolutamente vi consiglio sia il microfono che la webcam eh, Questa qui costa pochissimo, mi pare che costa 30 euro Il microfono non me lo ricordo quanto costa Mi pare che costa una quarantina d'euro, una cinquantina non ne so sicuro, comunque vi ripeto, trovate tutti i link qua sotto il tablet è il tablet di mia figlia che si è spaccato il vetro e quindi lo uso per le chat delle live, mentre per quanto riguarda la telecamera che mi inquadra in, sì, mi, mi inquadra direttamente è una Logitech Streamcam questa me la sono comprata io giustamente spettacolare, molto molto bella, qualità fantastica autofocus che funziona abbastanza bene anche se io poi l'ho disattivato sinceramente il monitor è un monitor 32 pollici LG 75Hz niente di speciale sinceramente, e, però fa il suo lavoro, poi abbiamo vabbè, un po' di fanno assorbenti che vi devo dire la verità fanno un po' cagare, cioè nel senso che queste cose sono più sceniche che altro, lo pure un po' lì sulla porta, o forse compri quello vero, quello buono io questo l'ho preso, mi pare, su Aliexpress ho pagato una stupidaggine e vale quello che ho pagato poi arrivando qui, ci abbiamo vabbè, le cuffie sono queste qui di... non mi ricordo che cazzo sono le cuffie? Ah sì sì queste sono le righe Sono le mie cuffie mono Fantastiche ragazzi queste cuffie sono troppo belle Proprio è una stupidaggine Costano 17 euro su Amazon mi pare E veramente funzionano da paura. Poi il PC, eccolo là sotto, è un Ryze 5 5600 con una 3070 Ti, hard disk SSD più NVMe insomma tanta tanta roba bel bestione. Il secondo monitor, questo qui è sempre collegato alla postazione lo utilizzo come monitor secondario o per fare i montaggi o per avere il secondo monitor mentre registro dalla mia postazione qui c'è la scheda d'acquisizione Avermedia che utilizzavo fino a poco tempo fa quando ancora facevo qualcosa con la Playstation 4 che per il momento ho proprio accanto sta ancora qui ma in realtà c'è fatti giocamenti sostanzialmente, poi ho un paio di O-Ring, questo qui è un po' coperto perché se no mi sparaflesciava la faccia mentre questo qui è quello per la postazione di montaggio che poi è la postazione dove faccio anche i video parlati, qui ho due telecamere una è questa qui che è una telecamera infima della Ted Gem, che sembra uno dei cantanti dei cartoni animati anni 90 l'ho presa sempre su Amazon trovate anche questo, credo il link in descrizione se non mi ricordo male, e poi ho quest'altra telecamera qui che è un po' meglio di quella là sotto che la uso per gli unboxing sostanzialmente mm. e anche per inquadrare su questo piano qui che è il piano di lavoro da cui cioè inquadrato dall'altro dove posso far scartare scatole insomma far vedere delle cose sul piano l'ho usata poche volte perché l'ho aggiunta ultimamente vabbè Serie da gaming, GT Racing, questa qui devo dirvi la verità, me l'hanno regalata, eh... all'inizio mi sono trovato molto bene, io ci sto parecchie ore al giorno, calcolate che qui ci lavoro anche perché io faccio l'informatico, come vi ho detto, però non ve la consiglio perché rispetto a quando ho fatto la recensione, vi ringrazio sempre, però se dovete comprarla nel lungo periodo mi ha dato questo difetto, se non so se si vede, lo metto così, forse si vede meglio. Se vedete questa parte qui si è praticamente tutta completamente schiacciata in realtà la sedia ancora funziona bene non mi ha dato problemi e continua a starci tranquillamente è pure comoda però sto fatto che sia un po' rovinata da qua non, non mi fa piacere poi oltretutto loro hanno cambiato marchio adesso non si chiamano più GT Racing si chiamano in un'altra maniera i prodotti sono stessi hanno cambiato solo il nome dell'azienda comunque se volete andare dare un'occhiata però secondo me potete anche vedere altro qua c'è il secondo pc che poi era quello che prima era il primo pc solo che ultimamente l'ho cambiato quindi questo qui lo utilizzo per uh, pc di servizio per quando non serve pc da gaming lo chiamo quasi modo perché è tutto sfasciato tutto aperto come una cozza. poi eh, il volante ve l'ho fatto vedere qui ci abbiamo il secondo volante tondo che mi sono fatto con il quick release di Sim Magic, quello originale questo quick release è fantastico vabbè poi ve ne parlerò dentro la recensione c abbiamo la scatola dell'fx il volante di trasmaster f1 più quello del t300 altra cosa che ho qui è il Tobii Trigger 5 giuro che prima o poi ci faccio un video perché sono stati veramente gentili a mandarmelo una marea di tempo fa e ancora devo attaccarlo al PC. Qui sopra abbiamo il cavalletto vabbè, per fare le inquadrature e poi qui sul parchettone ci abbiamo le scatole del Sim Magic, la scatola del FGT e poi il Trasmaster tgt 1 e il Logitech G29 che avete visto qui sul canale se seguite i video da un pochettino quello è il muro dove faccio le foto per le copertine quando faccio la faccia da cretino. Ah altra cosa interessante che non vi ho fatto vedere è quello switch, se vedete quello switch lì sotto mi serve per fare in modo che quella tastiera che uso lì possa utilizzarla sia con il pc di lavoro quando lavoro durante il giorno mentre la sera che mi metto a lavorare eh, per il canale youtube diventa il, la tastiera principale del computer di montaggio. Ovviamente anche sta tastiera è collegata al computer di montaggio in maniera che funzionano tutte e due insieme a seconda che sto su questa postazione o sull'altra, ma è comodo perché anche il monitor diventa monitor del PC di lavoro quando lavoro e diventa monitor del PC da gaming quando, insomma, lavoro la sera sul canale YouTube. E niente ragazzi, questo è il mio studio, me l'avete chiesto un sacco di volte e... E ci cioè tenevo a farvelo vedere. Spero eh, di non avervi annoiato con tutta sta baradamma di roba. Però vi ricordo sempre che trovate tutti i link alle cose che avete visto in questo video qui nel canale e nella descrizione di ogni video compreso questo Io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!